Prima di immergermi di dirvi qualche cosa su tecnologia e pandemia e darvi qualche chiave di lettura del Green Pass, de, dell'App Immuni, insomma di tutti questi marchingegni elettronici che, che, che sono stati pensati durante la pandemia, farò una premessa. Certo, prima, mentre la professoressa parlava e parlava di biotecnologia, mi è venuto in mente splendida sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che riguardo al cellulare il problema era un problema legato alla possibilità dei poliziotti di entrare nel cellulare delle persone che arrestavano e la Corte Suprema degli Stati Uniti che ogni tanto fa delle sentenze straordinarie a un certo punto scrive se un marziano finisse sulla terra riterrebbe lo smartphone una parte anatomica essenziale del corpo umano e questo lo scrive la Corte Suprema degli Stati Uniti sancendo che un poliziotto non ha il diritto di aprire il cellulare di un arrestato, non di un cittadino cioè di una persona colta in fragranza di reato tutela che noi in Europa ci sogniamo pur essendo la bandiera della tutela dei dati personali. Allora però, prima di parlare della pandemia, io devo come dire, raccontarvi due cose che avrete già sentito 700 volte, ma sono importanti. Io faccio l'avvocato e, e, occupandomi, l'avvocato è per giunta penalista, e mi occupo tendenzialmente di reati informatici, reati alle, legati alle nuove tecnologie. Sono stato difensore di Google in una famosa causa milanese che era Google Vivi Down su un video di YouTube in cui erano stati condannati per la prima volta eh, gli alti vertici di Google per diffusione di questo video su YouTube. Eh, mi occupo quindi di questo genere di questioni e faccio parte di questo centro di ricerca che è il Nexa Center for Internet Society che studia gli effetti internet e delle nuove tecnologie sulla, sulla società sotto un profilo mh, di crossover, cioè unendo le competenze giuridiche a quelle che sono le competenze digitali, questo perché a un certo punto noi avvocati abbiamo avuto tutta una serie di grossi problemi a capire come questa cosa impattava sui diritti e banalmente anche solo sulle prove. Dico questo perché recentissimamente, riflettendo, lavorando per... per un articolo eh, sulla fallacia della memoria, mi sono reso conto che io credo che siano due anni che non controinterrogo più in aula un testimone fisico, eh? un, un, un vecchio poliziotto come avveniva negli anni 90 in cui tu cercavi di creare dei provvidenziali vuoti di memoria per salvare la pelle del cliente e allora ho chiesto un po' in giro ai miei colleghi dicendo ma poi. Avete più fatto dei contro interrogatori altri dicevano no, in effetti no perché le prove sono ormai diverse, cioè non c'è più quella che era la prova principe per ricostruire i fatti fino a metà del Novecento che era la testimonianza che infatti nel codice di procedura penale è una delle prove più regolamentate proprio perché ben coscienti della sua fallacia. la usiamo più pochissimo perché se il vecchio pedinamento, il vecchio poliziotto che seguiva, oggi è fatto col GPS, di più il GPS ce l'abbiamo già belle che infilato nella tasca col nostro cellulare e se accediamo ai metadati, nell'ipotesi che potessimo accedere ai nostri metadati delle comunicazioni, noi riusciamo a sapere esattamente dove eravamo il 26 marzo del 2016, cioè fino a sei anni addietro, riusciamo a sapere con una distanza di un metro, ognuno di noi, eh, perché non è necessario avere il GPS attaccato, basta che si sia collegati a una cella, e siccome ognuno ha un cellulare, avete capito che sto andando verso la sorveglianza di massa per raccontarvi quello che è, però non è una sorveglianza di massa in cui c'è un grande fratello, perché noi stessi Abbiamo delegato parte della nostra memoria, questa cosa mi ha colpito questa cosa del, dei testimoni, cioè la nostra memoria effettivamente è in queste robe qua, cioè se io, io, non so voi, ma io non so il numero di telefono di mia figlia, non lo so, non lo so più, essendo vecchio, so il numero di telefono fisso di casa mia che non uso più, ma i, i giovani il numero di telefono non lo sanno più, noi la memoria non la usiamo più, è delegata ai dispositivi, ok? ed è delegata ai dispositivi e questa cosa non è una cosa di oggi, è una cosa che si è capita molto tempo addietro, l'hanno capita molto bene gli americani, un po' meno gli europei e tant'è che la massa di dati che noi costantemente immettiamo in rete, volenti e coscienti quando frequentiamo i social, quello lo scegliamo noi e va benissimo. Più o meno Coscienti, ma magari non volenti, ogni app che scarichiamo ci chiede io mi chiedevo ogni tanto chiedo quando faccio questi interventi, dico: ma se io vado dal signore e dico scusa, mi dai il numero di telefono di tua figlia? Questo mi guarda e mi dice: Scusa, perché la finalità del dato, no? tu mi stai chiedendo un dato, dice, perché lo vuoi? Ora, non so voi, ma il 90% delle app che scaricate vi chiede l'autorizzazione alla rubrica. Perché la rubrica è un dato fondamentale, perché io dalla rubrica ho la rete, ho il grafo sociale della persona, cioè so le persone che frequenta e riesco a sapere, se poi accedo anche al telefono, infatti ti chiedono sempre l'autorizzazione anche al telefono, non perché facciano le telefonate al posto tuo, ma perché vedono la cronologia delle tue telefonate, nella cronologia delle tue telefonate ci sono le relazioni sociali, ok? Allora la ricostruzione dei dati che è possibile fare sulla base semplicemente lasciamo stare la carta di credito, lasciamo stare il SatisPay, lasciamo stare i sistemi a circuito chiuso, CCTV, lasciamo stare... Siamo, viviamo, dobbiamo prenderne atto, in un mondo come se fossimo immersi in una sorta di liquido magmatico che mantiene costanti tracce in sé prese del tutto insignificanti, tant'è che normalmente quando racconti queste cose tutto sommato la gente dice ma chi se ne frega, perché in effetti non è tanto importante che in questo momento si sappia che queste dieci persone qua presenti sono qui agganciate a quella cella lì, a quella data ora, e che ci... a, chi, a chi può importare questa cosa qua? Beh, adesso sono passati trent'anni da quando il web si è eh, infilato nelle nostre vite e la pandemia ha dato un'accelerazione spaventosa a quella che era la vita online no? una volta, io non so voi ma fino a qualche anno fa io mi accorgevo quando andavo in rete, in rete andavo online io oggi non so più se sono online o offline mi accorgo quando non c'è la rete esattamente come la luce elettrica io non me ne accorgo ma quando mi manca dico cazzo non posso più fare niente e così è oggi, tant'è che quella crasi on life che ha, che ha creato Luciano Floridi, filosofo del diritto di Oxford, che su questi temi ha molto ragionato e che è anche stato uno dei garanti del centro NEXA, e che ha scritto quel bel libro che è la quarta rivoluzione, che vi consiglio di, di leggere se vi piacciono questi temi, giusto per capire. Non voglio farla tanto lunga, però in questi vent'anni abbiamo capito che grandi moli di dati, e grande capacità di calcolo e quindi algoritmi evoluti. Poi possiamo chiamarla intelligenza artificiale, chiamatela come volete, chiamiamola algoritmi evoluti: sono un potere che è diventato un potere, forse il potere con la I maiuscola. Eh? Questa cosa non è un fatto casuale. Vi do solo questo dato. Eh, ho scritto scrissi un pezzo qualche anno fa perché rimasi colpito da un articolo apparso su Foreign Affair di credo 1974-75 in cui Schulz che era allora segretario di Stato di Donald Reagan scriveva delle parole chiarissime dicendo noi liberando il potere delle imprese con la, la Reaganomic, no? cioè il liberismo lanciato sulla tecnologia, cioè con la tecnologia di internet, guardate non esisteva il web, c'era internet, noi avremo un potere con cui dovranno confrontarsi tutti i poteri statuali della Terra. E ci aveva ragione. Noi oggi siamo di fronte a nuove forme di potere che sono le forme di potere, possiamo chiamarle dei social network, delle big tech, che hanno un potere che nella pandemia si è rivelato pazzesco, vi racconto velocemente la vicenda di Immuni, voi sapete tutti che c'è stato un momento in cui sembrava che tutti dovessimo scaricarci questa santa app di Immuni, questa santa app di Immuni doveva servire alle famose 3T, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità a inizio pandemia disse per le pandemie bisogna fare tre cose, bisogna testare, bisogna curare treat, test, treat and eh, trace e tracciare la pandemia ora siccome la pandemia è stata una delle emergenze prima c'era stato l'11 settembre il terrorismo, cioè di emergenze il potere ne crea la pandemia era perfetta perché intanto era un'emergenza vera e non era un'emergenza un percepita No, come invece molte altre emergenti, gli immigrati sono un'emergenza percepita, non è un'emergenza reale. Il terrorismo per buona parte degli stati europei è un'emergenza percepita, per altri subita, però eh, la pandemia era un'emergenza vera ed era perfetta e richiedeva un tracciamento e gli stati inizi, iniziano a dire beh, cosa facciamo? Utilizziamo la tecnologia digitale. Di fatto se loro avessero avuto accesso banalmente a quelli che erano i dati detenuti e dalle big tech americane e dai fornitori banalmente di connessioni elettroniche avrebbero potuto evitarsi come di fatto potrebbero evitarsi. Grazie a Dio. È dagli anni Ottanta che i legislatori più accorti dicono occhio però perché guardate che quei dati personali trattati in quel modo, con quella massa e con quella capacità di calcolo sono un rischio per i diritti fondamentali, questa roba non è così chiara alla gente, cioè io mi rendo conto che quando tu dici il trattamento, la protezione dei dati personali è un problema di diritti fondamentali, sì ma quali? Allora. Come ce ne, un po' ce ne stiamo rendendo conto, il fatto che noi non siamo più tanto liberi di dire quello che ci pare, perché ci volano addosso sui social o perché, eh, inizia a essere un problema perché noi rimaniamo agganciati alle stupidaggini che tutti diciamo e che sono permanenti perché quella sorta di magma in cui viviamo e che mantiene questi insignificanti dati è purtroppo irreversibile, viene recuperata poi a distanza di tempo, mecciata, è estratta e può generare un'immagine di noi che magari non coincide con quello che è e questo genera tutta una serie di conseguenze, vedremo quali certo è, tornando ai Muni, che con il centro NEXA ci ponemmo e altri centri il centro NEXA è legato a 80 centri eh, di ricerca eh, di cui l'Harvard, il Bergkamp Center di Harvard è poi il capofila si decise di prendere una posizione in quel momento tra l'altro tutta Europa stava lavorando su un'applicazione per questi eh, tracciamenti il punto qual era? era che gli stati tendevano ad avere più dati possibili e quindi attraverso il sistema del bluetooth avere un sistema di geolocalizzazione dei contatti stretti che i dispositivi potevano rilevare una massa di dati di quel genere era una sorveglianza di massa spaventosa perché io avevo a questo punto in capo allo Stato il grafo sociale delle relazioni e dei movimenti di un'intera popolazione, il che poteva essere magnifico per arginare, probabilmente non sarebbe funzionato lo stesso, una pandemia, ma certamente c'era un rischio davvero di una società distopica inserendo una cosa di questo tipo. Iniziò una discussione pazzesca che sapete perché finì quella discussione. Perché a un certo punto le big tech, cioè la Apple e Google, dissero: però ragazzi, tanto i nostri cellulari, se volete fare una roba di questo genere, sono disponibili solo a determinate condizioni. E crearono un'applicazione, un app, una Application uh, Protocol Interface, cioè un'apertura un nei loro sistemi operativi che limitava, escludeva intanto che si potesse verificare la geolocalizzazione, cioè dove i contatti tra positivi erano avvenuti e creava un sistema piuttosto complicato che non sto a spiegarvi, anonimo, per cui quella app di contact tracing era semplicemente una app di alert, cioè ti diceva semplicemente che nelle ultime 14 giorni tu avevi avuto un contatto con un possibile positivo ma nessuno poteva sapere chi era il positivo né dove quel contatto fosse avuto questa scelta che era la scelta che aveva già individuato il Centronezza e altri facciamo una lettera aperta al governo che fu firmata da, 20 da 200 e più ingegneri e professori universitari questa scelta di garanzia di protezione dei dati in realtà fu imposta agli stati da due aziende private americane della Silicon Valley, la Francia tentò di opporsi. I francesi sono sempre un po' e decise che la sua applicazione di contact tracing aveva anche la geolocalizzazione, ma non funzionava perché Apple e Google gli bloccarono col sistema Android il fatto che, e quindi anche lei ritornò indietro. Questa cosa qua. Beh, fa un po' pensare, cioè fa pensare e fa pensare a quell'articolo del 74 di Schulz che diceva che gli stati dovranno confrontarsi con un potere sconosciuto, che è quello, pensate, e qui potremmo aprire poi tutto un mondo, a tutto il mondo della libertà di espressione dei social, a tutto il problema della disinformazione e dell'informazione, perché il potere delle big tech è dato Ovviamente da quello che dicevo prima, cioè grandi moli di date, grandi capacità di calcolo, grande capacità di profilazione sfruttata a fini commerciali. È chiaro che io posso vendere un paio di scarpe o posso vendere un'idea, posso, una, una, posso manipolare quella comunicazione, che è la polemica grossa che noi abbiamo oggi sul mondo dei social, sulla libertà sui regole, i termini di servizio che di fatto rendono queste piazze virtuali a cavallo tra e eh, ma sono privati, fanno quello che vogliono e eh, ma sono pubblica piazza, tu mi stai censurando. Non voglio affrontare quel problema se non per segnalare che noi abbiamo una diversa collocazione del potere oggi e gli stati... Si sono accorti un po' tardi rispetto, cioè quando si sono trovati che il, il vero potere, quello che chiamano il petrolio del terzo millennio, che sono poi i dati, lo avevano le compagnie private prevalentemente americane, adesso sta crescendo un po' la Cina che aveva fatto però una scelta diversa, più prudenziale, avendo un miliardo e mezzo di abitanti aveva fatto che chiudersi e si era fatta, ma là il problema era diverso, nel senso che là la fusione tra potere statuale e potere commerciale era già come dire, nel DNA qui no qui stiamo vivendo adesso in questi giorni il fatto che gli stati ah, iniziano a soffrire del fatto che tutti questi dati li hanno gli americani allora gli americani sono amici in questo momento lo erano anche i russi fino a qualche tempo fa adesso avete notato la vicenda di Kaspersky e io ogni tanto penso ma pensa al giorno che rompiamo con gli americani avendo rotto con i russi disinstalliamo l'antivirus Kaspersky che devo dirvi occupandomi di cyber security ho sempre trovato una follia che enti statuali avessero come antivirus che è uno dei programmi più invasivi un programma russo ma questo va bene Pensate se rompessimo con gli Stati Uniti, cosa facciamo? Dobbiamo buttare via tutti i cellulari, perché sono il 90% sono Android e il 10% sono Apple. E Gmail? Google, Google gestisce praticamente l'intera comunicazione di mezze università italiane che sono messe. Eh? Cosa c'entra questo con la pandemia? Poco o niente, se non che la pandemia, come ho detto prima, non è stato null'altro che una vera emergenza che ha consentito di prendere atto del fatto che gli stati hanno bisogno di dati, i dati li hanno tendenzialmente le, le, le compagnie private, la pubblica amministrazione ha grandi moli di dati ma sono moli di dati che sono poco fruibili, sono, sono fatti da banche dati tecnicamente che non comunicano, eh, che, che, il che paradossalmente è stata una delle garanzie per noi cittadini perché ovviamente qual è la forza dei dati? Non è il singolo dato, a nessuno frega niente che Carlo Blengino sia qui quest'oggi o che voi siate, ma la massa di dati la ruminazione, l'incrocio e gli algoritmi quelli che chiamiamo intelligenza artificiale sono il vero patrimonio di quei dati. Ora, le tendenze che noi Vediamo, sono cercare da parte del potere statuale che devo dirvi mi fa molta più paura del potere delle big tech perché il potere delle big tech può far paura ma sono delle compagnie che vogliono far soldi cioè la finalità è molto chiara vogliono fare il grano la finalità degli stati è molto bella e anche molto volubile nel senso che chi è oggi il dissidente chi è oggi quello da mettere via e la pandemia su questo punto ci ha insegnato tante cose ma voi vi ricordate i runner? cioè c'è stato un momento in cui i runner erano i nemici e tutti ci siamo convinti che cazzo era colpa dei runner cioè li inseguivamo nelle spiagge ma era una follia ma guardate che e, il Green Pass, eh, non do un giudizio di valore, è chiaro che è servito per far vaccinare la gente, ma andiamone atto, è che si è scoperto, voglio dare la buona fede, inizialmente si pensava che questi vaccini effettivamente proteggessero e quindi forse il Green Pass una ragione ce l'avesse, dal punto di vista sanitario si è capito subito che non aveva alcuna finalità il Green Pass di proteggerla dalla trasmissione del virus, ma ormai serviva quella roba però badate, vi do un cotè tecnologico. Il Green Pass è un test, ma non, non è che lo sto dicendo come complottismo, è, è, è, è, è, come dire, è ammesso nel regolamento stesso. È un test europeo per creare un'identità digitale comune, cioè il ricorso al QR code e al sistema di lettura eh, tramite app protette eccetera eccetera è un test, cioè, l'infrastruttura del Green Pass è complicata, eh. cioè, il, il gateway europeo che è stato generato non è una roba che dice vabbè lo facciamo per tre mesi e lo buttiamo giù, cioè, hanno messo su un ambaradan mica da ridere per cui tutti i Green Pass europei, perché è, un, è chiaramente un sistema di test, ma questo dichiarato da parte della stessa Commissione, per creare un sistema di identità digitale europeo, il che va anche bene. Tutto dipende da quali saranno le finalità, da come saranno mosse. E siccome ogni creazione di banca dati è un rischio, questo è da tenere presente quando noi sottovalutiamo i rischi legati alla digitalizzazione e alla condizione, Quando è stato creato il problema del Green Pass, la prima cosa che uno doveva porsi è dire, ma scusatemi però, quando noi ci vacciniamo ci danno un certificato vaccinale. Ma non basterebbe mostrare. Tra l'altro nella prima fase della pandemia ci hanno fatto cioè, autocertificare da qualunque. Cioè abbiamo fatto delle autocertificazioni che in punto di diritto non valevano niente perché l'autocertificazione è la certificazione di uno Stato e non dove voglio andare. Invece lì autocertificavamo dove dovevamo andare, perché cosa, cioè, una roba che non serviva a niente. Quando poi ci sarebbe stata una vera autocertificazione da fare, eh, sono vaccinato, quello è c'è la legge del 2000 che ti dice quel certificato lì no, cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un'app e poi l'app io e poi l'app PagoPA, e poi tutta questa roba ha una finalità di generare dati di generare dati che sono poi utili per lo Stato per, e nei cose, guardate io tutte le volte che parlo di queste cose penso a una frase detta 15 anni fa da Eric Schmidt, ex CEO di Google, che diceva verrà un tempo in cui internet non, non ci sarà più, non ci accorgeremo che c'è, sarà come l'elettricità, l'ho copiata già prima questa frase, e noi risolveremo tutti i problemi del mondo, perché è abbastanza vero che risolveremo tutti i problemi del mondo. Se noi volessimo, se decidessimo che l'evasione fiscale è una vera evasione in Italia, Togliamo il contante e noi abbiamo risolto l'evasione fiscale. Mettiamo tutte le banche dati, fatturazione elettronica, tutte le carte di credito, eccetera, e noi abbiamo risolto il contante. È, è, è evidente questo, no? Non è che sia un problema. Poi c'è un conto diverso perché con lo stesso procedimento, sempre parlando di uso securitario... Noi abbiamo avuto un approccio e stiamo vivendo un approccio col PNR, tutti i comuni d'Italia stanno piazzando telecamere da tutte le parti, quando è ormai noto in letteratura che la telecamera non ha nessun valore di prevenzione, ha al massimo un valore in sede di law enforcement, cioè dopo che è stato commesso il crimine. Ma il fatto di mettere le telecamere non è una scelta politica che riduce. Il crimine, semmai lo sposta da un'altra parte, cioè tutte le volte che c'è un quartiere, se io avessi una politica ben fatta, se io ho un quartiere ad alta delinquenza, un politico dovrebbe dire perché ho un'alta delinquenza, perché non ho servizi, perché c'è disagiato, perché non c'è lavoro, perché non ci sono strutture pubbliche. Se la risposta è ho alta delinquenza, lo riempio di telecamere, io non ho fatto una scelta politica, ho fatto, o meglio, ho fatto una scelta politica stupida legata a un, un soluzionismo tecnologico che mi fa dire sul giornale abbiamo risolto il problema perché nel parco davanti alla stazione di Como dove erano andati a mettere delle telecamere a riconoscimento facciale ma neanche ci fossero stati i, i veloci Raptor, potevi mettere una roba di questo, infatti il garante privacy li ha bloccati. Ma Adesso a Torino stiamo lavorando per bloccare un, un progetto che si chiama Argo che prevede 350 telecamere che siccome il riconoscimento facciale ormai si è capito che è una stronzata, scusate l'espressione, nel senso che è pieno di falsi positivi, eh, non, non, non ha nessuna certezza, ha dei bias di tipo razziale spaventosi, allora dice no ma non facciamo riconoscimento facciale, sono tecnologie intelligenti per cui riusciamo a seguire una persona per come è vestito, per come cammina dico ma che è la stessa cosa cioè, sempre i dati biometrici sono non è che potete fare una roba di questo genere e però questa roba è sbandierata come una scelta politica per la tutela della pubblica sicurezza quando i dati ti dicono che non è così che si fa pubblica sicurezza no? Cioè, lo, lo fai con scelte politiche diverse allora noi viviamo in questa fascinazione del tecnologico e dell'acquisizione di dati a cui la pandemia ha fornito un cotè splendido perché oggettivamente più dati hai e più puoi risolvere, più era un'emergenza vera, quindi non sto dicendo che fosse tutto artefatto era tutto vero, però certo ha dimostrato come colta l'occasione si va in quella direzione, lì do un ultimo passaggio, solo perché il ragazzo lo ha accennato nel, nel, facendo la domanda prima al, al professore in questo momento tutti gli stati europei un po' tutti gli stati chiaro che gli stati europei hanno un po' più difficoltà rispetto a una russia o una cina perché siamo in democrazia e perché l'europa ha infilato nel 2000 di ogni abbia merito un nuovo diritto fondamentale che è il diritto alla protezione dei dati personali. E quindi i governi hanno una qualche difficoltà, e questo diritto, che è l'articolo, leggetevelo l'articolo 878, non mi ricordo più se è 78, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ti dice che i dati, non è che conferisce a noi un diritto sui nostri dati, quello è, infatti, è, è un diritto alla protezione dei nostri dati, non è un diritto sui nostri dati. Purtroppo. Si prende atto che io stesso non voglio dare l'impressione di dire oddio, ormai è così, cioè siamo online costantemente e quei dati ci saranno, però dice che devono essere trattati lealmente con una base giuridica che può essere il consenso, che sappiamo che non ha funzionato, tant'è che il GDPR poi ha un po' corretto il tiro, ho una base giuridica stabilita per legge, così come per entrare, per citare un diritto che abbiamo come dire, assimilato perché ha 300 anni di storia, nel domicilio nessuno può entrare in casa mia, a meno che, a meno che non ci sia una legge, riserva di legge che prevede i casi e un provvedimento giudiziario che ne autorizza la ricorrenza in quella circostanza no? quindi c'è una riserva di legge e la riserva perché è di legge? perché si presuppone che la legge sia il frutto di una discussione democratica in Parlamento okay? allora io tratto un dato per una finalità determinata e lo tratto se c'è una legge che per quella finalità mi autorizza a trattarlo questo è il sistema che abbiamo inventato in Europa e che si sta diffondendo un po' in tutto il mondo eh. l'America lo sta adottando un po' a pelle di, di leopardo tra i vari stati ma finiremo lì a un certo punto però durante la pandemia in un decreto che è il decreto capienze perché poi noi abbiamo questa meravigliosa cosa per cui di tanto nel decreto sugli ascensori si la norma che è ecco lì, nel decreto capienze hanno modificato tre righe del GDPR, togliendo la riserva di legge per tutti i trattamenti per pubblica necessità e legato ai pubblici poteri. Questo piccolo cambiamento è un cambiamento epocale, eh, che, di cui si è parlato molto poco, che depotenzia totalmente il garante della privacy, perché ogni amministrazione potrà un provvedimento di carattere generale a essere autorizzata a trattare dati di altre di altre amministrazioni e di cosa che noi stiamo già vedendo, io non ho nessuna simpatia per chi non si è vaccinato eccetera eccetera però il sistema di sanzione per chi non si è vaccinato degli over 50 è un sistema che è orrendo per adesso non, non sta funzionando perché ci vorrà un po' di tempo, perché ad applicare la sanzione, che è una sanzione di 100 euro una tanto, stupidaggine, ma anche quello mi dà l'idea che sia un test, qui sono un po' complottista, però l'applicherà l'Agenzia delle Entrate sulla base delle banche dati del Ministero della Sanità dei vaccinati, e eventualmente delle banche dati fornite, degli, degli esentati, perché non è che tutti i non vaccinati sono non vaccinati perché sono Novax e gli devo dare una bastonata, sul, bastonata di 100 euro sulla testa. Magari c'è gente che non si può vaccinare, sono riusciti a creare una, una sanzione automatica con cartella esattoriale da parte dell'Agenzia delle Entrate su un dato sanitario che. Consentitemi, io il mio dato sanitario e il vaccino lo do al Ministero della Sanità, magari non lo do all'amministrazione delle Finanze, così come nel momento in cui io non pago tre bollette dell'ENEL, non è un dato particolarmente riservato, ma se sulla base di quella mia mancata pagamento di tre bollette dell'ENEL mi viene rifiutato il mutuo per mandare mia figlia a scuola sulla base di un algoritmo che è andato a recuperare quel dato sulla base di un'autorizzazione che ha deciso non so chi, io forse qualche problema ce l'ho. Cioè nel momento in cui io ho algoritmi potenti che matchano diversi dati, concessi, o magari anche pubblici, cioè, e qui vi lascio l'ultimo concetto che credo sia ormai entrato, la privacy c'entra poco nulla con la protezione dei dati, la protezione dei dati non è tanto legata alla riservatezza del dato, è legato al fatto che quel dato venga modificato nella sua finalità, per farvi capire di cosa sto parlando, Faccio sempre questo esempio che mi sembra evidente. Qualche anno fa, un editore bergamasco ha avuto la bella pensata di andare su Facebook, scaricare tutti i profili pubblici delle ragazze infracinquantenne single, le ha stampate, ha fatto un volume, le cinquantenne single della provincia di Bergamo e lo ha messo a 5 euro in vendita alle edicole. Quando gli sono volati sul collo, e lui ha detto, ma sono dati pubblici, faccia ragione, sono dati pubblici, sono lì, sono su Facebook. Cosa era successo lì? Era cambiata la finalità. Guardate che quando i giornalisti, e questo lo ripeto sempre, c'è l'incidente, l'orribile incidente stradale, vanno su Facebook e fanno man bassa delle foto della vittima, della cosa fanno un'operazione che magari in alcuni casi è coperta dal diritto di cronaca, ma è totalmente contraria al diritto alla protezione dei dati. Io su Facebook la mia foto in costume da bagno la metto per una finalità, non perché poi quella foto solo perché pubblica. 15 giorni fa l'autorità garante italiana ha sanzionato con 20 milioni di euro una società Clearview AI californiana che ha... Ci siete anche voi, due miliardi e mezzo di immagini che sono semplicemente la scansione di tutto il web. Lui ricava tutti i visi delle persone. Fa dei visi il riconoscimento facciale, li tagga con dove li ha trovate, qual è il coso, nome e cognome, se ha reperito il nome e il cognome e ha un sistema di intelligenza artificiale per cui se voi inserite la vostra fotografia lui vi restituisce chi siete, dove siete, dove abitate, questo si chiama clear view, questi fanno scrapping della rete su dati pubblici, cioè non c'è nessun problema di riservatezza su quei dati c'è un problema pazzesco di protezione dei dati personali ecco, la pandemia ha generato l'occasione questa volta per gli stati di progressivamente ampliare eh, la possibilità di acquisire dati ormai non c'è più legge che non preveda il fatto che io abbia l'API o piuttosto che non la cosa perché tutto questo genera e questo è uno degli insediamenti e delle, e delle conseguenze che noi avremo di questa pandemia. L'ultimo concetto, c'è un'isteresi dei diritti, l'isteresi è quella cosa per cui il, il volume, il, la grandezza di, di, di un volume è determinato anche dalle grandezze precedenti, cioè man mano che noi ci abituiamo a avere dei diritti compressi eccetera eccetera difficilmente si riespanderanno come erano prima noi continuiamo ormai questa cosa di far vedere un documento quando entriamo c'è entrata dentro il fatto di, di, di di memorizzare tutte le nostre cose. Quando cambiamo telefono, passiamo delle ore per spostare migliaia di foto che non vedremo mai, che non ce ne frega niente, che non è da un telefono all'altro, perché abbiamo questo panico qua. Io sono 15 anni che non ho la carta d'identità e continuo a dirle, ma come non hai la carta d'identità? No, ma non c'è nessuna norma che mi imponga di avere la carta d'identità. Io non ho fatto la carta d'identità. Eppure adesso dice: Ma come non ti fai.? Ma quando vai.? Beh, ma mica è necessario sempre farsi identificare. Ci sono cose che resteranno e la tecnologia verrà usata ed è usata per progressivamente altro che biopolitica. Tant'è che noi continuiamo a dire: habeas corpus habeas data, cioè tutti i diritti sono nati 1200, Magna Carta. Sul corpo fisico, con l'habean corpus. Oggi abbiamo bisogno di un habean data, cioè del fatto che si riconosca il corpo digitale delle persone e che sia tutelato allo stesso modo di come sono tutelati i diritti analogici. Tant'è che io chiudo sempre dicendo che non ci sono diritti digitali nuovi da tutelare, ci sono diritti fondamentali in era digitali che devono essere tutelati. Io forse mi fermerei qua, sono a disposizione. <applausi> Grazie. Domande. Osservazioni. No. Vai, No, vai. no, vai. Sono... no, no sei tu. Eh, per, per, per nell'agenda strategica dei dati dell'Unione Europea e anche dell'Italia questo è dichiarato eh, anche lì leggiamo in filigrana eh, i social media le big tech sono cattive cioè il mainstream la notizia è Facebook è cattivo ci ruba i dati eccetera eccetera dobbiamo avere una sovranità digitale europea perché non possiamo permettere che siano compagni americane della Silicon Valley a decidere A ah, come facciamo i muni chi può dire che cosa sui social eh, eccetera eccetera tutta questa campagna pensate a Schrems e all'esportazione dei dati non so se avete visto in questi giorni ieri Biden ha detto che hanno raggiunto un accordo sul trasferimento dei dati dall'Europa all'America all perché dopo lo scandalo Snowden eccetera eccetera a un certo punto ci sono state tutta una serie di eh, vertenze adesso spiegarle sarebbe un po' complesso per cui era saltato il sistema per cui il trasferimento dei dati dall'Europa all'America era legittimo okay? in questo momento non è legittimo ma ieri hanno si sono assicurati è arrivato Biden e ha detto beh, allora, noi vi diamo il, il, il gas voi Smettete di romperci le palle su questa cosa di Google che vi porta i dati via, i server eccetera eccetera, questo vi fa capire quanto vale quella roba lì, cioè se voi vedete la, la comunicazione ieri di Biden e della von der Leyen hanno parlato di due cose, vi diamo il gas, abbiamo raggiunto l'accordo sui dati erano anni che l'Europa rompeva le palle all'America su questa cosa dei server americani con la scusa che l'NSA dopo Snowden ha rivelato che l'NSA cedeva è vero, grosso problema il DIS italiano e tutti i servizi segreti italiani hanno accesso a tutti i dati dei provider italiani eh? cioè il gioco è paritario il gioco della sovranità ha un suo fondamento. Mi scusi, Gmail di fatto legge le mail, lo sappiamo tutti, ok? Quando lei si dimentica, dice, ti allego il file, poi ti ne dimentichi, ti appare la cosa, e dice, scusa, avevi detto che ti hai allegato il mail, e che è un servizio comodissimo, però ti verrebbe da dire, scusa, ma fatti i cazzi tuoi. No? C'è un articolo della Costituzione che dice, le comunicazioni sono riservate, ok? l'altro mi dice scusa hai detto che è no, legato il file? non l'hai legato ora metà degli istituti di ricerca italiani usano gmail ok è un patrimonio o no per gli americani sapere esattamente di che cosa stanno, su che cosa stanno lavorando le università italiane o no e la pubblica amministrazione allora è vero che c'è necessità di una sovranità digitale Dipende da qual è la sovranità, perché nel contempo io, per esempio, che faccio il penalista e quindi il mio nemico, figurato, io detengo dati che la prima persona a cui non devo farli vedere è la Procura della Repubblica, cioè lo Stato italiano, ok? Io non mi posso permettere di avere un provider italiano, perché i provider italiani arriva al Carabinieri e dice, scusa, glielo oh, dà io uso provider americani i quali non rispondono minimamente alle richieste di accesso eh, quindi in quel caso per me è un vantaggio allora è molto complicata quando ci, ci raccontano della sovranità digitale per molti versi hanno pienamente ragione per altri versi può essere un problema c'è uno dei piani del PNR e il piano Colao il piano Colao che vede team Cassa Depositi e Prestiti e Leonardo come capocordata di un grande cloud nazionale in cui tutte le amministrazioni ficcheranno i dati, combinato con il decreto Capienza che vi ho spiegato prima, dove ogni amministrazione potrà accedere ai dati dell'altra amministrazione non più sulla base di una legge ma sulla base di un banale atto amministrativo, lì si creerà un data lake dove noi cittadini saremo totalmente trasparenti a fronte di una elaborazione di quei dati che sarà totalmente opaca, totalmente opaca perché quando a lei rifiutano il mutuo in banca e non lo rifiuta il funzionario che ha davanti eh, lo rifiuta l'algoritmo che si è già mangiato tutti i suoi dati da anni e sa benissimo se lei pagherà o non pagherà lei non ha la più pallida idea di quali dati stia mangiando quell'algoritmo per dire che lei deve pagare quello o non può pagare quello. Quindi avremo una totale trasparenza, di è quella che noi chiamiamo la trasparenza asimmetrica. Avremo delle black box che danno i risultati e avremo invece una totale trasparenza da parte di te. Questo è un rischio che noi stiamo correndo, ma è dichiarato. Va da leggersi il PNR e trova. Poi va a scoprire, sovranità digitale, che Tim farà questa gara con Nuvol, nuova società creata. E Nuvol vi dice qualche cosa? Nuvol, Google, Nuvol? Eh sì, perché è una joint venture tra Google e Tim. E quindi uno dice, ma scusa, ma dovevamo fare il cos nazionale? Poi i server sono quelli di Google. Questo è ancora un altro. La... Quello che sì che ho letto su quello che è successo in altri paesi, in particolare in Corea del Sud o in altri paesi del Sud, dell'Asia, del è che loro hanno fatto un tracciamento molto più efficace e anche in violazione della privacy probabilmente hanno anche geolocalizzato. Ecco, allora perché eh, gli americani hanno, diciamo, ben ostacolato questa attività anche includendo la geolocalizzazione in, uh, nel nostro paese, nei paesi occidentali e come hanno fatto invece loro a farlo, cioè con quale sistema sono riusciti, cioè hanno usato anche loro le americane con un No, loro hanno fatto delle, tendenzialmente, allora, era molto variegata la situazione, in, dipendeva dai paesi, in alcuni paesi, Singapore per esempio, ha fatto dei token eh, che non erano appoggiati su un dispositivo, erano, cioè, non, non usavano lo smartphone, ma erano dei veri e propri token, cioè delle chiavette, come le chiavette, eh, chiavette Bluetooth che avevano la geolocalizzazione. Eh, in altre parti lo hanno fatto tenete conto che in alcuni paesi, voglio dire in Cina usano Android ma non è l'Android siccome Android è un sistema aperto è un Android in cui il governo fa quello che vuole non dipende più da Google non so se mi spiego e gli Apple non ci sono cioè ci sono nel senso che se li comprano è finito lì eh, perché lo hanno fatto? Questa è una domanda interessante. Uno, intanto c'è una ragione commerciale we take care very seriously, no? cioè we take privacy very care seriously, loro lo dicono sempre, se lei si legge le 2300 pagine della privacy policy di Apple, che è un po' più lunga dell'amletto di Shakespeare, quindi le consiglio di leggere l'Amleto di Shakespeare, però se se li legge loro hanno fatto un... Battaglia di questa cosa della cripta, delle, delle funzioni di criptatura perché tutti i sistemi americani hanno di fatto fregato tutte le polizie del mondo rendendo efficace un diritto fondamentale che è la riservatezza delle comunicazioni implementando i sistemi di criptatura hand to hand per due ragioni uno, non venite più a rompermi le palle io non so che cosa si dice la gente è un diritto fondamentale, fin tanto che c'era un server di mezzo, tutte le polizie andavano per intercettare, che è quello che succedeva nelle vecchie intercettazioni telefoniche, adesso che sono tutte criptate, nessuno può più dire niente a Facebook o a Meta, per Whatsapp, Telegram, eccetera, eccetera, tanto è tutto criptato. Perché l'hanno fatto? Tanto si tirano fuori, due, da un punto di vista commerciale, io tutelavo tu la loro privacy. Terzo, io i dati li ho, la tua geolocalizzazione ce l'ho perché sono proprietario del tuo dispositivo a differenza di quello che tu credi, ma perché deve averli anche lo Stato? C'è un vantaggio, ho un vantaggio competitivo e come? E quindi hanno fatto, guardi la stessa cosa è capitata 6-7 mesi fa, l'Europa ha fatto un provvedimento vergognoso, che okay? è il famoso chat control, Qui l'emergenza era la pedofilia, che funziona sempre perché ditemi uno che noi non le dice davanti alla pedofilia, allora di fronte alla pedofilia diceva. Ah, per cui tutte le chat, comprese quelle criptate, dovevano implementare un sistema di riconoscimento delle foto pedopornografiche che sono contenuti in grandi banche dati e sono, hanno un Content ID, per cui così come si. Sì, con una tecnologia che è stata sviluppata nel campo del diritto d'autore, per cui se lei tenta di caricare un, un video su YouTube che ha una musica che è protetta, non va, perché c'è questo problema. Prima che questo chat control, che avrebbe comportato un onere per tutti i provider di messaggistica elettronica pazzesco, violando la riservatezza delle comunicazioni dei loro clienti, Apple ha detto, non so se l'avevate letto, implemento il sistema operativo con un sistema che in locale sul vostro telefono rileva se ci sono coincidenze tra foto che voi caricate e foto taggate sul, su questa banca dati di telepornografia, se lo rileva lo segnaliamo se tu la comunichi a quel punto parte la segnalazione verso le autorità di controllo okay? implementando un sistema abbastanza geniale anche faticoso eh, sul coso, che però evitava a loro e a tutti i provider di messaggistica di implementare lo collegava al, al dispositivo in locale un po' quello che hanno fatto con i Muni, aprendo quella, quella api sul loro sistema operativo perché lo fanno? perché meno gli stati le polizie, l'enforcement entra nei loro sistemi operativi meglio loro proteggono il loro know-how e soprattutto la raccolta dei dati mm. non parlare di Kasperzky ma di quello che stiamo ignorando verso la Cina quindi se c'era una discussione nei vostri center, okay, in merito a questo. Sì c'è e non solo nei nostri centri. Si ma... c'è e non solo nei nostri centri, ma tenga conto che da agosto dell'anno scorso è stata creata una nuova authority in Italia che è l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ovviamente sta lavorando anche sugli hardware e software di produzione cinese eh, in quella vicenda che ho accennato prima del sistema Argo eh, a un certo punto in, nelle interlocuzioni che abbiamo avuto in questo tavolo, tavolo tecnico col comune un, uno dei portavoce dei, ovviamente era della Lega dice ma noi abbiamo già speso 400.000 euro per prenderli e, e che telecamera avete con hanno comprato delle telecamere cinesi che sono bannate in America per questioni di cyber security, perché avevano, guarda caso, una chiamata sospetta a server cinesi. Eh, questo è sbiancato, dicendo, ma come? Dico, eh sì, dice, queste qua in America non le possono comprare. Basta fare una segnalazione, una segnalazione probabilmente quel, quell'acquisto lì andrà in vacca sono soldi nostri, eh? parentesi, parentesi. Eh, quindi c'è tutto un lavoro da fare su questo, però è, è attenzionato, non è così, poi sa, non c'è niente da fare, cioè, questa guerra ci ha insegnato che comunque cioè, si diventa nemici nel, nel, nell'arco di D. io non, non ho idea, non, non, non so dirle, è un disastro, ed è per quello che bisogna limitare, uno dei principi fondamentali della data protection è minimizzazione dei dati, minimizzazione e limitazione della conservazione, cioè li raccogli, raccogli solo quello che ti serve, quando hai finito di farlo cancelli il dato, questi due principi sono la cyberigiene noi la chiamiamo, cioè la base, sono totalmente nei server delle pubbliche amministrazioni italiane ci sono de, de, dei dati del tutto inutili, ridondanti che però sa, sa mai ma, ma però anche noi facciamo così eh? cioè, che, appunto quello che dicevo prima io delle foto si sa mai che un giorno tanto non costa niente tenerci mm. altre domande? ci volevo chiederle Uh -huh. Che rapporto c'è tra le, le aziende, la Silicon Valley, le Big Tech, con il governo americano? C'è un rapporto di subordinazione, c'è un rapporto di... C'è stato un grande amore, nel senso che, come ho detto, dagli anni 80 fino, direi, agli anni... fino a Trump. C'è stato un grande amore e sono state la testa di ponte di oggettivamente di una colonizzazione importante di tutta l'Europa, eh, di cui stiamo pagando adesso le conseguenze e che pagheremo anche in futuro. Eh, con Trump qualcosa si è rotto, e il sistema della comunicazione e eh, lì tutto il problema della disinformazione, delle fake news, eccetera, eccetera, sono state un sintomo molto forte. Di una rottura, però voglio dire, è del tutto evidente che Biden, quando ieri ha fatto l'accordo, ha eh, annunciato un accordo sul trasferimento dei dati, stava difendendo le big tech che avrebbero avuto un, un colpo terribile se, se, se non si fosse concluso questo privacy Shields con, con gli Stati Uniti d'America. Quindi è un rapporto di amore e odio. Per la mia esperienza, loro sono molto attenti, cioè la, la vicenda Snowden che ha rivelato, aveva rivelato inizialmente una vicinanza a danni del cittadino, nel senso come se le Big Tech avessero volutamente fornito, non è, quello non è mai stato dimostrato, cioè è stato dimostrato che l'NSA e tutto il sistema di intelligence americano tentava anche contro la volontà delle Big Tech. Di accedere a quei dati. Grandi cause americane, io ne ho viste delle big tech contro lo Stato, vi ricordate l'iPhone di San Bernardino, la strage di San Bernardino quando l'NSA, l'FBI chiese alla Apple di aprire l'iPhone dell'attentatore del, dell di San Bernardino morto, cioè l'attentatore era morto, quindi non c'era un problema di privacy, e la Apple si rifiutò e andò alla Corte Suprema dicendo noi non possiamo essere obbligati ad aprire, a forzare un sistema operativo di un iPhone che costituirebbe un, una debolezza di tutti i sistemi, poi l'FBI disse va bene ha ritirato la causa, la Corte Suprema non si è mai pronunciata su una vicenda delicatissima e molto affascinante, conoscendo il gli che conosca gli avvocati di Apple ma conosco la capacità di spesa di Apple e quindi immagino che avesse degli avvocati con le palle il fatto che sia andata alla Corte Suprema penso che avessero carte molto forti e che l'FBI a un certo punto ha detto va bene, grazie così, non ci interessa l'abbiamo già okay, okay. No, perché mi chiedevo come se cioè, però quindi non è che in un, rispetto anche al caso Snowden non è che in ultima istanza poi quei dati che hanno quelle compagnie vanno al governo, governo. americano No, allora appunto rispetto a una situazione cinese dove la certezza è che ce li ha il governo cinese, lì le direi no, cioè gli americani in quello, loro non hanno un diritto alla protezione dei dati ma hanno un fortissimo senso della privacy, cioè le sentenze come quella che ho citato prima, eh, Relay versus California sul cellulare e per esempio in materia di metadati delle conversazioni, eh, là sono molto più tutelati cioè le compagnie che detengono i metadati della, delle comunicazioni che come vi ho detto prima sono di fatto una sorveglianza di massa, negli Stati Uniti d'America un'altra sentenza che è Carpenter verso California la Corte Suprema ha detto no, la procura non può accedere a quei dati da noi in Europa la procura può accedere a quei dati da adesso può accedere con Decreto del giudice per le indagini preliminari fino a un anno fa, potevano direttamente il procuratore della Repubblica, sono arrivati molto prima gli americani a tutelare per esempio quella banca dati lì rispetto a noi europei, che pure abbiamo il diritto alla protezione dei dati personali come diritto fondamentale. Perché là la privacy è molto forte. La privacy è nata là, eh? cioè Boston 1860 ed è nata per la tecnologia se volete, questo qua sono proprio due minuti è molto bella come è nato il concetto di privacy è nata per la tecnologia è nata fino a 800 perché la Kodak aveva inventato la macchina fotografica istantanea fino a quel momento per farti una fotografia non potevi che saperlo perché dovevi stare fermo davanti al daguerrotipo nel momento in cui la Kodak inventa la macchina fotografica istantanea tu puoi rubare una fotografia, cioè poi prendere l'immagine di una persona, quindi prendere un dato che non era informatico ma era un dato astratto e portarlo via e una famosa ballerina fu fotografata in calzamaglia eh, Brandeis, che poi fu giudice della Corte Suprema, scrisse due paginette the, the Right to be alone su, difendendo la ballerina e, e inventò di fatto il diritto alla privacy Nel 1890 a Boston questo è Grazie. Ringrazio l'avvocato Melgino e ringrazio